Performance Lab è un progetto gioioso che permette alla gente di incontrarsi, di conoscersi e soprattutto di esprimersi pienamente nel modo migliore. Eh, il Museo dei Brezzi e degli Notri è sempre pieno di gente che si vuole incontrare e che vuole partecipare associazioni, artisti, eh, giovani, studenti eh, in attesa del festival eh, dell'8 e il 9 dicembre che riempirà la città eh, di performer interessanti da vedere Prede condivisione opportunità stimolanti, creative è stata un'esperienza molto, molto interessante, che, che di cui la città secondo me aveva bisogno per i singoli soggetti che hanno partecipato. E speriamo che ci sia un, un grande seguito e le sessioni facciamolo più breve la prossima volta perché io ho davvero bisogno di conoscere. Complimenti Caterina e Francesca per eh, questi bellissimi tre giorni. Eh, credo che se le organizzazioni che hanno partecipato terranno bene i piedi per terra e uh, lavoreranno con, una, con la necessaria passione, credo che potrete, eh, prima di quello che, che si pensi, potrete raggiungere degli obiettivi molto importanti per la città. Sono compiaciuta, felicissima di essere stata rapita in questa dimensione alta, Una volta un piccolo naviglio che non voleva non voleva navigare, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane il piccolo naviglio navigò. Ho foto con questo monumento, mi fai la foto col monumento. Ma che monumento? Ma che siete impazziti? Il monumento, tra l'altro, a cavallo me lo dovrebbero fare, però senza cavallo. Meno male che adesso il prossimo anno, poi con questo grande progetto che è partito in queste due giornate, faremo le schegge in Europa e nel mondo. Grazie a tutti.